Buongiorno a tutti, ben ritrovati su TG Scuola Bene Comune. Oggi vi proponiamo la seconda serie di riflessioni in merito alle più diffuse perplessità sull'esame di maturità e dei rischi connessi all'esame in presenza. Punto 8. Rischio. Se il tasso di incidenza medio rimane quello nazionale attuale di circa il 3% della popolazione italiana, allora, su 500.000 persone coinvolte nell'esame, circa 1.500 potrebbero avere il virus. E i nostri insegnanti sono i più anziani d'Europa. Molti sono over 55 a rischio, molti sono affetti da patologie, alcuni sono disabili. Chi dei docenti assiste a una madre ottantenne potrebbe regalarle il virus quest'estate. Punto 9. Spostamenti. Ci saranno mezzo milione di persone che si sposteranno, alcuni anche fuori sede, prevalentemente con mezzi pubblici, che fra l'altro non si ha ancora una chiara idea di come mettere in sicurezza. Di sicuro questa fiumana di persone che si sposta aumenterà il rischio a contagio. Punto 10. Contenzioso. Si scatenerà un contenzioso infinito. Cause verranno intentate per recriminare contro i voti ritenuti ingiusti perché assegnati in condizione di palese stress. Si dirà. Vedrai che le commissioni hanno ben presente il tasso di litigiosità che serpeggia nella scuola. È ricorso facile che hanno molte famiglie e quindi scavalcheranno il problema mettendo solo voti positivi, tranquillo. Ma se così sarà, e sarà così lo sappiamo tutti, per la miseria, per quale motivo dobbiamo fare l'esame? Punto 11. Penale. Vi saranno poi responsabilità penali per dirigenti e presidenti di commissione. I dirigenti scolastici avranno l'obbligo di aggiornare il documento valutazione e rischio e di nominare un medico competente. Lo ritenete davvero possibile? Ma come poter escludere che uno si sia contagiato durante l'esame anche se il contagio è avvenuto altrove? Poi i commissari d'esame dovranno prima seguire un corso di formazione sulla sicurezza inerente ai rischi di contagio nell'ambiente di lavoro e lo stesso varrà per i commissari sostituti esterni che si prevedono numerosi e quando si terranno questi corsi? Punto 12 Presidenti I presidenti delle varie commissioni dovranno assumersi la responsabilità di dichiarare che i locali consegnati siano idonei allo svolgimento degli esami e dovranno essere pronti a interrompere gli esami al primo colpo di tosse. Ci saranno anche compiti, responsabilità intestate ai colleghi addetti alla sicurezza e al docente RLS. Punto 13. Supermercati. A chi dice che l'esame comporta lo stesso rischio di andare al supermercato, verrebbe da rispondere che forse loro non stanno rispettando le indicazioni per andare al supermercato. A fare la spesa ci si dovrebbe recare una sola volta alla settimana, per un'oretta, al negozio più vicino possibile a casa e senza prendere mezzi pubblici. L'esame durerà invece 10 giorni per 6 ore al giorno e ci saranno 500.000 persone che si sposteranno prevalentemente con i mezzi pubblici. E comunque il fatto che si corrano già dei rischi non è un argomento logico a sostegno delle esposti ad altri pericoli inutilmente. Punto 14. Soldi. L'esame di Stato costa milioni di euro. Perché sprecare dei soldi che potrebbero essere usati per preparare le sedi scolastiche per il prossimo anno scolastico 2020-2021? Quella sì, davvero indispensabile. Saluti, alla prossima, da Libero Tastella.